La festa dei napoletani di Arezzo è iniziata con il fischio finale di Udinese napoli Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione! Il Napoli è campione d'Italia per la terza volta nella sua storia. Un evento atteso dai partenopei da oltre 30 anni, l'ultimo scudetto è datato 1990 dai tempi di Maradona. di euforia incontenibile si è riversata nel centro storico aretino, paniere fumogeni, caroselli d'auto e fuochi d'artificio che hanno illuminato a giorno piazza Guido Monaco. Una notte di festa che ha colorato anche la città di Arezzo di azzurro. Vamo! Vamo! Vamo!